Bentornati su Officina del Pilota, volevo montare le Toyo R888 ma alla fine ho scelto le Michelin Pilot Super Sport pneumatici che avevo montato anni prima sul BMW m 346 con i quali mi sono trovato davvero davvero bene Siccome la Mini io la guiderò principalmente su strada e a volte piove ho pensato che la Pilot Super Sport fosse la scelta migliore paragonata alla R888 che è una gomma slick diciamo una gomma tra l'altro molto rumorosa e quindi per un uso quotidiano di tutti i giorni sicuramente non comodissima. Considerando anche il fatto che la Pilot Supersport è una gomma dalle prestazioni eccezionali con la quale si può andare in strada, sotto l'acqua e anche a fare un track day, alla fine ho scelto quella se ci tieni, se vuoi montare una gomma performante sulla tua auto è giusto anche che tu lo faccia nella maniera adeguata vediamo come montare gli pneumatici nel modo migliore insieme a Luigi Ciardullo di Ciardullo Gomme buona visione Sì, sì, sì. Perché ho scelto Pilot Super Sport? È una gomma che tiene la strada in maniera impressionante. Ti trasmette una sensazione di guida esaltante ed è anche molto sicura. Detiene il record di frenata ad elevata velocità. È il successore del già pluripremiato Pilot Sport 2. È un pneumatico concepito per vetture ad alte prestazioni. Ecco perché l'ho scelto. Non so se ci hai fatto caso, ma sono stati fatti tanti test su questo pneumatico, anche nelle riviste più importanti, sono state fatte tante prove su strada e lo pneumatico si è distinto per avere delle traiettorie molto precise in curva, una ottima progressione in accelerazione, quindi in uscita curva, avendo un ottimo grip, sia su asfalto asciutto che bagnato. abbassando la pressione tu c'è più grip a terra e quindi la macchina senti che è più piantata e rimanendo un pochino più alto dietro tende a scivolare in modo che ti accompagna la curva in uscita queste gomme sono state prodotte la 47esima settimana 2020 quindi sono molto fresche diciamo noi possiamo pretendere che ce le fanno una settimana prima e una settimana dopo assolutamente eccolo qui 47 20 scritto DOT. Esatto. E da Valle Lunga torniamo nel mondo reale Stanno a stare Valle Lunga con la Trueno. <ride> Come va? Eh, sta tutto di traverso. la coppia di serraggio giusta serve comunque sia per avere una giusta tenuta di strada chiave dinamometrica qui una della Wurt, bella e buona, in descrizione qui sotto ti lascio tre opzioni per acquistarne dalla più economica tipo 50 euro fino ad arrivare a questa qui che costa 180. A cosa ti serve la chiave dinamometrica? Bene, mettiamo il caso che tu voglia lavare i cerchioni molto bene nella parte dietro del cerchio quindi li devi smontare. Nel momento in cui li vai a rimontare, è giusto che tu eh, rimonti i bulloni con la giusta coppia di serraggio che riporta a casa madre, perché devi sapere che ogni cerchio necessita la sua coppia di serraggio, i bulloni devono essere stretti tutti nello stesso modo. In base alle regolazioni che trovi qui girando questa rotellina, puoi cambiare eh, la coppia di serraggio, i chilogrammi, il quanto lo devi stringere, insomma, ci siamo capiti. Senti che bel suono che fa. Quindi io ti consiglio di comprarne una, qui sotto in descrizione ti lascio tre opzioni. Andiamo avanti. Adesso controlleremo i pesi della macchina, il peso totale e il peso distribuito per la singola ruota. 1107. 1102. È il momento della verità, vediamo quanto pesa effettivamente questa macchina. 1.123,5 però i pesi sono ben disposti perché ha 3.54 a sinistra e 3.63 a destra calcolando che comunque sia quando entra eh, il pilota qui aumenta, aumenta di peso quindi tutto sommato è abbastanza bilanciata Vedi come sale? Sì, dobbiamo dargli un po' più di pressione. È un manometro a bagno di glicerina. Probabilmente con questo qui vedi la perfezione della pressione. Da zero fino a due e mezzo. Perché? Perché così l'asticella ha meno tensione e diventa più precisa. Ok. La sentirei molto più reattiva, con il tipo di convergenza che ti farò. Questi bracci aggrappano direttamente sulle gomme, nel modo che non va a intaccare sul cerchio e non lo rovina. Deve far sì che la compensazione venga perfetta senza che tocco le ruote, altrimenti toccando le ruote potrei spostare dei dati e mi dà dei valori sbagliati. Non scendiamo che se no il servosterzo non funziona. Perfetto, okay. ok, perfetto, adesso possiamo cominciare a fare la convergenza, dai dati che ho il volante mi risulta storto leggermente verso destra, il posteriore qua dice 1.6 chiuso e qua dice 2.7 quindi c'è un millimetro di differenza che è tanto sul posteriore. Ah, e qui la campanatura posteriore destra, che è oltre i limiti che dovrebbe stare. Allora, la casa costruttrice ci dice che deve stare da meno un, a massimo, eh, scusa, meno un grado a massimo di meno due gradi. La sinistra è perfetta perché sta a meno 1.67, mentre la destra sta a meno 2.37 e quindi la differenza è parecchia, è quasi di un grado, stiamo a 0.70 di differenza. Quindi cerchiamo di ottimizzare questa se è possibile e di allineare anche la convergenza posteriore. Allora, adesso stiamo regolando la convergenza, mettiamo dritto il volante e ti faccio una convergenza a uso stradale. Al momento in cui eh, vorrai andare in pista, vieni e facciamo gli angoli per andare in pista. Però prima devi cambiare i gommini qui dietro, i sirian block di mettere i power flex perché sennò no, quando freni la prima frenata la macchina si apre completamente e lavora molto molto molto male. Sì, sì. sì, allora, 1,7 e 1,7 Perfetto Ragazzi Luigi lo trovate su questi profili qui sia di Instagram che Facebook e io intanto ti ringrazio, e adesso la macchina sarà una cosa spettacolare: una lama, una lama. Grazie, Luigi. A te, alla prossima, te, alla ciao. prossima. ciao ragazzi.